È proprio alla, un forte gamer alla scoperta Della no build mode Volevo costruire ragazzi È più forte di me No io, io lo so Io lo so come finirà sta cosa ragazzi Che io proverò a costruire Au oh, ciao Benvenuti sul mio canale Lo so non ci beccavamo da tanto Soprattutto su Fortnite Però sono tornato sto qua e oggi proviamo per la prima volta La no build mode La zero build mode Quelle solite cose le sapete Iscrivetevi Mettete like al video E buttiamoci subito in game Fortnite Premiamo X e Vediamo cosa succede Sono molto preoccupato da quello che vedrò Ok Nessun filmato iniziale Strano a tutta c'è zero build squads Ma io vado di zero build solo Cannot build in this mode va bene Va bene io non ho idea neanche delle armi Che ci siano attualmente su fortnite Mi sento proprio un pesce fuori d'acqua ragazzi Non gioco a fortnite da due mesi Quante zone sono cambiate cos'è sto coso Perché ci sono delle linee ovunque No, non posso andare a Tilted O ci andiamo Ma che ci frega Che ci importa Ma sì Nadie è cresciuti a Tilted Questo faccione Porto di gamer È e cresciuto lì Che famo Lo buttiamo Ma no Ma hanno distrutto di nuovo il palazzo E il palazzo mio Ma è possibile che il palazzo mio Venga sempre preso di mira ma, ma perché Io credo che mettersi in una posizione del genere In una modalità come l'ano build Sia pessima come scelta Ma ormai Io non sono proprio abituato Allora come si corre Calmi tutti Ok così si corre e si salta e c'è la stamina Ok Così si scivola Come si scivolava? Ok Scivolare non ti fa Diciamo perdere mh, Stamina È proprio alla Un fortuit gamer alla scoperta della No build mode Volevo costruire ragazzi È più forte di me No io, io lo so Io lo so come finirà sta cosa ragazzi Che io proverò a costruire Ah c'è qualcuno con il jetpack Che scelta particolare però quella di mettersi qui dentro Cioè ora è un casino Come fanno? Eh per esempio ora no Quel tizio co come fa? Ah, corre giustamente. Ho capito, semplicemente uno va dietro le difese correndo. Eh, qualcuno mi sta arrivando in testa, tipo. Uh, uh, uh. Ok, calmi. Uh, però c'ho roba. Ok, già due kill. Buono, come il pane. Oddio. Ma morto, ragazzi. Mortissimo, mortissimo. Se sopravviva, no, no, sopravviva. Iniziamo male, iniziamo male Allora, allora, prima è andata male, lo ammetto Però possiamo fare meglio stavolta, sto cominciando a capire alcuni meccanismi Però comunque ci proviamo Io ritornerei in una casa in realtà diversa rispetto a quella di prima Magari, esatto, passo solo da qui, cerco di entrare velocemente Non so se queste torrette tra l'altro siano utili, se convenga utilizzarle Boh, io non ne ho idea C'è una chest qui, perfetto, la pigliamo, cure? Non sia mai qualcosa di utile Vabbè Le solite bene che ci accompagnano nella vita Buono Fortnite, Ma ti sono mancato Mi stai ridando tutta la sfortuna Che non sei riuscito a darmi sti giorni Come funziona? Lancia razzi? Heavy rocket launcher Va bene Proviamolo Cioè se c'ha qualcosa di strano Che mi spara flash a roba strana o È normale Aspettate Devo provarlo Ah Searching for vehicles Ok Ok Buono Qualcuno che mi spara? No, mi ignorano tutti? Meglio così. Ah, eh sì, si ricarica tipo quello scudo. Che strano. Ok, non sopporto questo fucile. Mi sono appena accorto che non mi piace per niente. Ah, Gog, okay, una volta servivi, ma non più. Grazie. Cioè, non riesco neanche a guardare così in alto. Uh, calmi. Mi faccio male se, se vado. Mamma mia, sorella. Bello sto audio. No, buono, buono, buono, buono. Ciro, Vuoi Thaik. Ma perché? Insisto, almeno devo uscire da Tilted Insisto a Tilted Non scherziamo, eh, non scherziamo Ma se provassi ad andare sulla torre, dimmi che ce la faccio, dai Vabbè, non ci posso credere Per fucile pure quello brutto, ho preso pure quello brutto Ma come si sale su quella torre ora? Cioè, prima si costruiva, si doveva fare tipo, capito, proprio l'impresa edilizia Ma ora? Il problema è che i ragazzi che mo' stanno giocando sono molto più consapevoli di me Su come si gioca una zero build Io, io sono entrato, ho fatto entro, spacco e scoscia più o meno, quindi, insomma, eh cioè, nel senso, vabbè. Gli edifici non cadono più? La gravità non vale più su? <ride> che, che. Vabbè. Anzi, fatemi sapere voi perché qualcosa non è caduto. Cos'è cambiato nella fisica di Fortnite che io non so? Cavolo, raga, mi viene ancora spontaneo rompere per ottenere i materiali. <ride> Mannaggia. Eh, aspettate un attimo, questo arpione io me lo le leverei, mi porterei la spada, esatto, e andrei così. Ma questo, se qualcosa... Uh, chill, chill. What's going on? Se stanno a menare, arrivo Bella, brother. Comunque, sto fucile fa paura. Ma che? È? I Blaster hanno fatto proprio la mega collaborazione con, con Fortnite, allora Star Wars. Pensavo avessero rimesso solo un paio di cose. Ah, ok. No, ma davvero? Ah, ok, quello è un nemico, però. Ma nella rift? Eh? Voleva costruire, che ha fatto? Sono confuso. Ah ok ma la copertura si può rompere Vabbè easy allora Credo ce ne siano due Vediamo chi si fa male prima Godo Ciao È partito con me eh? Sembra che io sia salvo apparentemente Ma sono ancora in safe Calmi Bella la mira. Uh, voi dovete staccarmi con sti fucili. Che voi siete inquietanti. Vabbè, ma ruba la kill. Va bene. Ok, ok. Dov'è? Dove Dov si nascondono? Come fanno a nascondersi? Se sta cura palese, palesissimo. Ah, ok. Che strano fai dare così. Ok. A parte che sto perdendo pacchetti in una maniera scandalosa. Cioè, sto di brutto, però wow. Che strano fai dare così. Ma è roba di un altro mondo, raga. È veramente troppo, troppo. Non ce la faccio. Scusatemi se lo sto ripetendo 50 volte, ma... Wow! Che figata poi! Dov'è la safe? Mamma mia, dall'altra parte del mondo. No. Non doveva succedere questo. Panic. Panic movement. Grazie. Ma poi tutti quanti stanno utilizzando quest'arma, ma è così forte? Ma oh, la safe è brutta, brutta, brutta. Mmm. Ok Eh ma questo stava messo peggio di me Eh uh, sì raga andiamoci Però devo comportarmi come se ci fosse ancora gente Come sta messo sto jetpack? Come stai? Eh siamo in 5 5-5-5 La gag non si fa, ma. Boys <susurra> Perché c'è un car armato? Fra? State out Siamo in 3 Ma uno di questi 3 è un car armato non ho idea di come funzioni ragazzo che armato un fame Ho visto delle clip di gente che lo distruggeva ma Secondo me ci vuole un minimo di capacità Ma come favo? Cioè cosa? Come si gestisce un coso di quello? il testo ha utilizzato la rift con me E mo? Boh? Che si fa? Si fa tipo così eh? Dov'è quello? Aiuto Ma veramente stiamo, Lo stiamo martellando in due E quel tizio io Come me lo gestisco ora E mo? E mo come si fa? Questo come Come lo elimino? Ma Vittoria Reale nel capitolo 3 della modalità build. Cioè, scusatemi, nella season 2 è capitolo 3. Ma è così? Ma che bello questo Fortnite. Ma è così solo perché era la prima partita? È sempre così. Oh signori, che dirvi? Io spero di rivedervi in un altro video. Lasciate un like, commentate per il mio ritorno. E soprattutto iscrivetevi al canale, altrimenti perderete tutti i prossimi video che arrivano su questo canale. Vi voglio bene. Un bacione, boys.